Io vogliamo dire qualcosa? pure no è così è così è così so che non abbiamo ripreso e riprendiamo è finito Carico. si si può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 Purtroppo, e però a me mi fa tanto piacere, onore di portarli sempre quando vado e a, a presentare delle, presenta mostre. delle mostre, perché comunque è un'artista un che porterò sempre nel cuore. Cosa rappresentano? Queste le le chiami i ah, ah, Calvi, però sono delle donne, io ho portato, ho scelto questi due, opere perché oggi rappresentiamo la donna, la donna certo. invece il 18 del mese scorso ho portato sempre le due sue opere, le canne, perché lì si rappresentava la vegetazione e a Priverno certo. per quanto riguarda il palio del tributo, infatti lei ha fatto il drappo del palio del tributo. E beh, quindi insomma, meritava di essere presente certo, con le sue opere, grazie, grazie a. E un saluto a Crocifista dove sta grazie allora...